Ragazzi meravigliosi a chi mi dice il volo! Allora, sono le Dov'è che diretta? È 05, allora do il benvenuto. Vieni, vieni qua, vieni qua, Gianluca. A Gianluca, è? a Ignazio e a Piero naturalmente. I ragazzi del volo sono qui, Ladies and Gentlemen. Come state? Bene, benissimo, benissimo. <ride> allora vi ricordo 266 del digitale terrestre, guardatevi là quanto siete belli. Sì, 76 di Sky perché siamo in radiovisione e siamo anche in diretta Instagram. Sì. E voglio dire che oggi insomma si sono scatenati perché hanno risposto a delle belle storie. Gli hanno fatto, insomma, delle domande. Sì. Io ne ho strappolata qualcuna, quindi tra pochissimo ah. le sentiremo anche, ah, ok, ragazzi. Vai, mi piace, mi Allora, piace. abbiamo appena ascoltato, io l'ho ascoltata proprio in diretta anche loro su Instagram. Questa bellissima, che mi dice. Quindi sì. farei un saluto a Tiziano Ferro. Ciao, Tiziano Tiziano che vi vuole molto bene. Ha scritto questo testo in, in italiano e soprattutto inauguriamo insieme musica. Esatto, e... il nostro nuovo album, il nostro nuovo album. Allora, vi devo chiedere una cosa molto carina: Mai. che emozione fa? inaugurare oggi qui a Proteina Z nel giorno del compleanno di Barbara Streisand perché oggi è il compleanno eh certo! e tu sai cosa è successo? <ride> ecco dieci anni fa è il esatto. 24 aprile del 2009 che succedeva? il volo canta per la prima volta insieme o oh sole mio ecco tu dici è un caso? <ride> da <ride> da <mi penso. ride> Ecco, va bene, avete già capito quale sarà il mood naturalmente del, del pomeriggio. Insomma, oggi questa grande protagonista, questa donna che vi ha portato insomma 13 date di, di tour, e c'è un bellissimo pezzo a cui insomma. People! dai, sì. Di People. People! Come se fosse un tributo a lei, comunque, no? E, diciamo che è una delle canzoni che ci è rimasta più impresse di, di quando eravamo in tour con lei e, e non potevamo non cantarla. Avete duettato con i più grandi, veramente, da Andrea Bocelli a Plastido Domingo, appunto Barbara Streisand, avete partecipato a un sacco di cose importanti nella vostra vita, festeggiate dieci anni. Vorrei sapere, la vedo molto concentrato, ecco, sto perché stato, con me, senza, sì, sì, senza le sì. cuffie, ecco, vorrei sapere, la cosa che invece non è cambiata in dieci anni, proprio tra di voi, qual è? La fame. <ride> no, no, più che altro okay. la... la, la, la... No, sicuramente la voglia la voglia di, di condividere eh, musica. Infatti si chiama musica. Si chiama musica. La voglia non è mai passata, anche perché viviamo ogni giorno di musica. e e diciamo, è, è l'unica cosa che davvero ci, ci capisce e ci sta più vicina di tutte la musica, anche, anche perché io penso che ci sia una, una musica e una canzone per ogni stato d'animo e che ogni bello. occasione. Allora, da musica, torniamo al palco dell'Ariston. Musica che resta, il volo! Eccolo con la cuta di Ignazio. Allora, ragazzi, qui c'è il volo, ancora Ignazio, Piero e Gianluca. Gianluca, ci sei? Sì, eccomi. Qua, ecco, eccomi! Ti volevano vedere loro direttamente. Qui c'è uno che chiede che chi c'è scritto? Adesso gli rispondiamo, eh? Allora, a proposito di questa diretta Instagram, che sta diventando sempre più movimentata e interessante, sei stato bravissimo perché hai già ricordato tutte le date del suo sì. Ignazio. Allora ve le ricordo velocemente, ora, eh? le posso ricordare velocemente? C'è tempo. Dai, allora, che... faccio veloce: 16 giugno Matera, 22 giugno Palmanova Udine, 26 giugno Roma La Cavea, 9 luglio Genova, 11 luglio Cinquale. <ride> Che scena. 13 luglio Locarno, 14 luglio Molto, 21 luglio Palermo, che tra l'altro. Qua, 11 minuti sì, fa si sono aperte le prevendite, 23 luglio Tormine, teatro greco di Tormie 27 luglio Barletta 28 luglio Lecce, 30 luglio Chieti, casa sua, va bene eh? Eh, 24 settembre l'arena di, di Verona allora torniamo invece alle domande appunto che i ragazzi hanno fatto proprio, si sono collegati alle nostre storie e hanno chiesto insomma qualcosa, abbiamo un sacco di domande io ne ho estrapolate due a caso vai, vai, siamo eh. allora, Erika chiede tra tutti i vostri album qual è la canzone che vi più vi, più vi piace personalmente a ah, tutti gli album? È lunga, eh, comunque, so, dell'ultimo so, so. album posso dire è vicinissimo. Ignazio oh. è, è difficile, eh. cioè, è... <ride> e non lo so. Non cioè, lo so. È, co è come chiedere a una mamma <ride> che ha 50 figli qual è il tuo preferito. Eh, cioè, non eh, puoi eh, chiedergli, io. siccome <ride> la mamma con 50 figli non esiste, è <ride> eh, che ne sai? Cioè, o Comunque, una di questi è da più affezionati. Gianluca. Per me è People Ah è grande people, people, Di questo disco? Sì sì Beh, di questo dubbio. disco a chi mi dice mi piace molto Allora torniamo al disco o anzi facciamo una, anche un'altra domanda da parte di Laura Ci saranno no. sorprese in scaletta nei prossimi concerti musica tour? Siate Ci sinceri Ci Qual è la sorprese domanda? Sorprese in scaletta Venite a concerto e lo vedete <ride> Ecco appunto no. No ci saranno sì, delle sorprese, ci saranno. noi ogni anno facciamo dei, dei singoli, no? cantiamo anche singolarmente, cantiamo in duetto e, e ci saranno nuovi duetti, ci saranno nuovi singoli, e Possiamo ci saranno nuove canzoni Chi viene ai nostri concerti sa benissimo che ogni concerto noi siamo molto istintivi, non, non creiamo una scaletta, i parlati sono sempre improvvisati quindi ogni concerto è sempre una, una oh sorpresa. Ho sentito un piano forte. Signori, posso introdurre questo brano? Vai, introdus presentatelo, vai. Signori, state per ascoltare. Grande amore. Mamma mia. Il volo. Ah sono indomabili nel eh, volo qui due <ride> e digitale sette di Sky siamo con i ragazzi naturalmente sì. del volo sono le sedici e diciassette minuti oh Gianluca ho messo proprio al centro adesso, ecco, adesso, cioè, sì, adesso ci sono anch'io tutto per te e Eccomi. finalmente possiamo anche chiacchierare con Gianluca allora musica un album che vi rappresenta veramente in pieno perché tutti i vostri gusti tre, in pieno eh, le, le vostre insomma, attitudini i vostri gusti musicali sono rappresentati e poi soprattutto con questo suono pop più fresco grazie a Michele Canova. Come è stato lavorare con Michele? Beh, sicuramente Michele ha dato un tocco più contemporaneo alle nostre vocalità e ai suoni e anche se poi è chiaro che mantenere quella che è la nostra classicità in tutto il mondo è quello che vince perché è quello che apprezzano dell'Italia e dell'italianità un po' come Andrea Bocelli, questi grandi cantanti che portano in giro per il mondo la musica italiana no? che e l'eleganza, l'italianità che ci rende ecco, speciali soprattutto all'estero, però è chiaro che a volte osare e fare degli esperimenti non, non, non fa sempre bene. Senti, a proposito di Belcanto, insomma, apprezzatissimo in tutto il mondo, la nostra Italia, ci sono dei bellissimi omaggi qui, no? C'è un, un grande omaggio a Sergio Endrigo lontano dagli occhi, c'è un grande canzone del silenzio, la voce del silenzio, insomma un grande omaggio a Paolo Limiti. Ci sono dei pezzi proprio, ecco, a questo punto ve la faccio la domanda. Un pezzo che per esempio tu hai cantato e che, e che ti provoca un'emozione enorme. Io ho una canzone del volo che mi provoca una canzone enorme, poi ve la dico. Beh, del nostro repertorio, sicuramente il tributo a Charlie Chaplin è Smile, Smile. però in questo disco mi emoziona molto, a parte appunto gli inediti che sono vicinissimi e musica che resta. Ma il grande tributo a, a um, sì, sì, certo, però anche People, ecco, People esatto. è una canzone che mi emoziona che yes. mi emoziona assolutamente, sì, molto molto bella. Invece c'è un brano vieni, vieni. a cui teniamo davvero tanto, che è la voce del silenzio, a me emoziona tanto perché ogni volta che lo cantiamo ripenso ai miei 12-13 anni, perché devi sapere che noi tre prima di conoscerci facevamo, partecipavamo a quei festival regionali e cantavo sempre, sempre ad ogni Questo festival canta. la voce del silenzio. meraviglioso. Grande, grande Paolo Limiti. Allora, Ignazio, intanto ci pensi, poi mi dirai anche la tua. Allora, quale, quale mi emoziona di più? Quale ti emoziona di più? Ci pensi perché adesso annunciamo l'inedito. Vicinissimo da musica, il volo. Il volo vicinissimo da musica, uscito il 22 di febbraio, lo stiamo presentando sul 266 del Digitale Terrestre. Sette, se di Sky, siamo con Piero, Ignazio e Gianluca. Allora, eravamo rimasti alla domanda, Ignazio, la tua canzone invece a cui sei più affezionato? Piero ha detto la sua, Gianluca ha detto eh, la sua. Non, non lo so, cioè. Non è, a chi mi dice? A chi mi, di sì. a chi mi dice? Mm. Ok, allora ringraziamo ancora chiaramente chi Tiziano dice? Ferro. Il 6 di maggio partirete per ah, questo. Ah, se no, ma la tua? Eh, la mia, canzone per te. Ah, sì? Eh, certo. <ride> Sempre Stagionderigo e Roberto Carlos. Allora, il 6 di maggio mi dicevate partite chiaramente per, per il sì. Giappone. Quindi sarete poi. Eh, quanto tempo starete in Giappone? Due settimane. Torniamo due il 23 il 23, 23 maggio dita. sì e poi ecco ufficialmente si parte il 16 giugno dalla capitale della cultura quindi Matera matera apro ufficialmente festeggiamenti con il concerto del volo quindi rincorrete il volo il 16 di giugno sarà la Matera proseguiranno poi naturalmente per un bel po' di date fino al 24 di Adatto settembre andate a vedere su il volomusic.com esatto e sulle vostre pagine social poi c'è tutto giusto sì. ci sono sì. anche delle sì. bellissime immagini che vi vi racconta. ci e sono poi... anche foto di Piero Nude quindi se sì. volete potete andare tra l'altro c'è anche il fan club tu devi sapere che noi ci teniamo tanto al fan club oh, è, una, è come entrare in una, in una casa di, piena di amici, persone che condividono la stessa passione e il nostro fan club è come la nostra seconda famiglia e noi facciamo sempre qualcosa con loro, ad esempio abbiamo girato il, il video dell'ultimo singolo di sì. A Chi Mi Dice uscirà tra poche settimane Abbiamo chiamato tre ragazze e hanno assistito alle, alle non riprese delle... No, non è che abbiamo delle... chiamato noi, hanno vinto tipo una specie di contest. Hanno vinto contest, un contest, eh? dopo lì dentro fanno, ci sono i ragazzi che si occupano di questo e hanno partecipato alla, alle riprese del video. Del video, che bello. Quindi insomma sono protagonisti al 100% e vivono con voi questa emozioni. Abbiamo quest pranzato insieme, abbiamo preso il gelato insieme. Mm. Sì, sì, sì, sì. Senti, domanda secca, chi mi risponde? Io. Cosa si prova a cantare davanti a Pope Francis? Niente. Niente. No, è stata, stata un'emozione che non, non si può spiegare. Tu non, non puoi spiegare. È a difficile chiunque. da spiegare. È sì. difficile. Però la cosa bella di un gruppo è proprio questa: che hai due persone accanto che stanno vivendo la stessa tua emozione. Sì. E quel momento è stato un momento magico. Personalmente sono molto cattolico e quindi ritrovarmi davanti alla Madonna di Fatima con Papa Francesco, un milione di persone che stavano ascoltando. Io Perché di fianco, lui di fianco, immagina. No, vabbè. Ragazzi, io sono felicissima di avervi avuto qui. Allora, casomai vi lascio questi ultimi 20 secondi per fare voi un saluto agli amici di Radio Z. Vai, tutto Amici mostra. di Radio Z siamo il volo. Vogliamo, Vogliamo... Vai, vai. Am Voi... Amici di, di Radio Z, siamo il volo. Vogliamo mandare un grande saluto a tutti gli amici che iniziano dalla A fino alla Z, dalla Z fino alla A a questo là, punto? Eh. Dalla Z. Un C abbraccio a tutti e grazie per averci ascoltato. Ci vediamo grazie. in tour e non perdetevi Al volo. La mu musica. Grazie mille. Ciao.